Ciao, sono Marco. Anche questa mattina una bella corsetta col amico a quattro zampe che ancora corre davanti a noi, io sto riposando un po' le gambine e voglio parlarti dell'influenza che le altre persone hanno su di noi, che ovviamente può essere sia positiva che negativa. In più delle volte però questa si può manifestare in maniera negativa. Perché ti dico questo? Perché un'altra persona non può sapere cosa è giusto o sbagliato per te, non può sapere chi sei veramente, le sensazioni che stai provando. Insomma, è un'altra persona. Se vuoi evitare questo, se vuoi evitare che le altre persone possano avere un'influenza troppo forte su di te, con le loro opinioni, il loro modo di fare, qualunque cosa sia, devi migliorare o meglio rinforzare il tuo sistema referenziale interno perché se per prendere una decisione eh, hai bisogno di sentire decine e decine di pareri con, di altre persone, a volte contrastanti, bene eh, significa che tu in un modo o nell'altro hai bisogno di rinforzare il tuo sistema referenziale interno, devi basarti su quello che credi sia meglio per te, te stesso, tu stesso o tu stessa. Insomma salvo che questi pareri non siano dei pareri tecnici eh, erogati da figure professionali di cui comunque hai bisogno, voglio dire ti servirà un commercialista, ti servirà un avvocato per certe cose, ma per quello che riguarda determinate scelte di vita o di orientamento aziendale, se vogliamo anche, di qualunque cosa riguardi più che altro eh, il tuo le tue scelte personali allora ti ripeto devi aumentare il tuo sistema referenziale interno altrimenti sei spacciato o spacciata si può fare ci sono tecniche per ogni cosa ma questo puoi farlo anche da te salve questo puoi farlo anche da te detto questo io credo che siamo quasi arrivati sì, all'automobile manca poco e spero di esserti stato utile stato o stata utile eh, se hai eh, No, stato utile, giusto? Si dice al maschile perché mi ha riferito a me. Se hai domande o vuoi esprimerti in qualche modo, fallo nello spazio dei commenti. Sarò ben felice di poter condividere con te qualunque parere eh, tu possa richiedere a me o un'idea che viene da te. Io ti saluto, con un abbraccio sudato ma affettuoso. Ciao.